In questo video vediamo come risolvere il problema seguente. Data una lista, vogliamo modificarne il contenuto in modo da invertire la posizione dei nodi. In altre parole, se la lista contiene i nodi 1, 2, 3, 4 in quest'ordine, vogliamo modificare i puntatori eh, che collegano i nodi in modo tale che 1 diventi l'ultimo nodo della lista, 2 il penultimo, poi 3 e infine 4 deve diventare il primo. Quindi la lista 1, 2, 3, 4 deve essere modificata in modo tale che il primo nodo sia 4, poi 3, 2 e 1. Allora, ci sono diversi modi per risolvere questo problema. Noi ne vedremo due, una soluzione iterativa e una soluzione ricorsiva. La soluzione iterativa è quella più efficiente tra le due che vediamo, però richiede un piccolo ragionamento. Il ragionamento è il seguente supponiamo di avere due liste che chiamiamo L1 ed L2. All'inizio L1 è la lista di partenza, quella che dobbiamo invertire, e L2 invece è la lista vuota. L'algoritmo iterativo funziona come segue. Ad ogni passo noi prendiamo il primo nodo di L1 e lo facciamo diventare il primo nodo di L2. Quindi dopo un'esecuzione di questa operazione, abbiamo che la lista L1 contiene i nodi 2, 3, 4 e la lista L2 contiene il nodo 1. Ripetiamo, il primo nodo di L1 diventa il primo nodo di L2, quindi L1 è la lista 3, 4 e L2 è la lista 2, 1. Primo nodo di L1 diventa il primo nodo di L2, quindi L1 è la lista 4 e L2 è la lista 3, 2, 1 primo nodo di L1 diventa il primo nodo di L2, abbiamo L1 è la lista vuota ed L2 è il risultato che ci interessa, 4, 3, 2, 1. Quindi se ripetiamo l'operazione prendi il primo nodo di L1 e fallo diventare il primo nodo di L2 fin tanto che la lista L1 si svuota, alla fine la lista L2 contiene il risultato. Vediamo ora come mettere in pratica questo algoritmo vediamo qui la sequenza di istruzioni che dobbiamo fare per spostare il primo nodo della lista L1 e farlo diventare il primo nodo della lista L2. Qui ho disegnato una rappresentazione del contenuto della memoria ipotetico durante l'esecuzione di questo programma, in modo tale che possiamo ragionare in maniera più dettagliata sui valori dei puntatori. Innanzitutto che strutture dati stiamo rappresentando in questo modo. Allora L1 ed L2 che abbiamo qui sono due puntatori e contengono gli indirizzi di memoria del primo nodo delle, eh, della lista L1 e della lista L2 rispettivamente. Come è fatta la lista L1? Possiamo vederla qui. Allora L1 contiene 1000. All'indirizzo di memoria 1000 supponiamo che ci sia questo nodo che contiene il valore 2 e come puntatore al nodo successivo l'indirizzo 1070. All'indirizzo 1070 troviamo questo, il nodo che contiene 3, il nodo successivo all'indirizzo 1078, a 1078 troviamo il nodo che contiene 4 e come puntatore al nodo successivo c'è l'indirizzo 0. Supponiamo che l'indirizzo 0 rappresenti il puntatore nullo quindi la lista L1 contiene i nodi con informazione 2, 3 e 4. La lista L2 parte dall'indirizzo di memoria 1050, a 1050 troviamo una struttura che ha come valore 1 e come puntatore al nodo successivo 0, quindi null. e la situazione è questa. Quindi questa è la situazione iniziale. Ovviamente gli indirizzi di memoria sono completamente arbitrari, non c'è nessuna garanzia che il compilatore decida di metterli esattamente in queste posizioni, vengono utilizzati solo per eh, fare un esempio. Quindi vediamo L1 delle 2 sono due variabili di tipo puntatore abstract list. E un puntatore non è altro che un intero che rappresenta un indirizzo di memoria. Quindi L1 e L2, interpretati come interi, in questo caso contengono 1000 e 1050 rispettivamente. Allora, cominciamo a vedere il frammento di codice che effettua lo scambio. La prima istruzione ehm, che abbiamo qui è la definizione di una variabile TMP che è un puntatore ad una struct list, quindi tipo struct list asterisco, quindi anche TMP conterrà un indirizzo di memoria e viene inizializzato a L1. Dunque, L1 quanto vale? L1 vale 1000. Okay? Quindi quello che succede è che la variabile TMP anche lei conterrà il valore 1000. Quindi questa prima istruzione non fa altro che copiare il valore dell'indirizzo di memoria contenuto nella variabile L1, cioè 1000, all'interno della variabile TMP, che è anch'esso un puntatore ad una struct list che punterà all'indirizzo di memoria 1000. Quindi la situazione che abbiamo è questa. Passiamo all'istruzione successiva, L1 uguale L1 freccia next. Innanzitutto chi è L1 freccia next? Dunque L1 freccia next vuol dire, dunque L1 contiene l'indirizzo 1000, L1 freccia next vuol dire seguiamo il puntatore L1, quindi andiamo a vedere all'indirizzo 1000 e L1 freccia next non è altro che il valore che troviamo scritto qui. Cioè il valore del campo next eh, di, questo, ehm, di questo nodo della lista che si trova all'indirizzo 1000. Quindi l1 freccia next contiene 1070. L'istruzione l1 uguale l1 freccia next non fa altro che scrivere 1070 qui dentro. Quindi in questo caso il puntatore non punterà più al nodo che, contiene, eh, che parte dall'indirizzo di memoria 1000, ma al nodo che parte dall'indirizzo di memoria 1070, che sarebbe il nodo qua sotto. Quindi ci ritroviamo con questa situazione. Quindi L1 contiene 1070, punta al nodo qua sotto e eh, gli altri puntatori contengono i valori indicati. Andiamo... Al passo successivo tmp freccia next uguale L2. Allora, chi è tmp freccia next? Tmp contiene l'indirizzo 1000. Tmp freccia next bisogna seguire il puntatore. Arrivare in questo nodo, tmp freccia next è questo: è il campo next di questo nodo della lista che contiene il valore 1070. Non conterrà più il valore 1070, ma contiene il valore memorizzato nella variabile L2. L2 contiene 1050, quindi qui dentro andiamo a scrivere 1050. All'indirizzo 1050 c'è il nodo qua sotto. Quindi, in pratica, eliminiamo questo puntatore e lo facciamo diventare così. Passiamo al lucido successivo per vedere un po' più chiaramente qual è la situazione. La situazione è questa. Allora, L1 contiene l'indirizzo 1070, quindi il primo nodo della lista L1 sarebbe il nodo che contiene 3, seguito dal nodo che contiene 4. L2 per il momento contiene ancora 1050, quindi il primo nodo della lista L2 rimane sempre il nodo che contiene 1 e eh, il nodo che contiene 2 è questo. Quindi dobbiamo far diventare il primo nodo della lista L2. Come facciamo? Beh, è abbastanza semplice. L'istruzione successiva è L2 uguale TMP. Allora, L2 contiene 1050, TMP contiene 1000. Quindi al posto di questo valore 1050 andiamo a scrivere 1000. Questo significa che L2 non contiene più l'indirizzo di memoria di questo nodo qui sotto, ma contiene l'indirizzo di memoria di questo nodo qui. La situazione finale è questa. Se adesso andiamo a disegnare le liste, che cosa abbiamo? Dunque L1 parte dall'indirizzo 1070 che contiene il nodo 3, seguito dal nodo 4, seguito poi da null. L2, allora, L2 comincia dall'indirizzo di memoria 1000, all'indirizzo 1000 troviamo il nodo che contiene 2, che è seguito dal nodo all'indirizzo 1050 che contiene 1, seguito a sua volta da null. Quindi osserviamo che il nodo contenente 2 è stato spostato, staccato dalla lista L1 ed è diventato il primo nodo della lista L2. Quindi questa sequenza di quattro operazioni rappresentate qui sono quelle che servono per spostare il primo nodo da L1 a L2. A questo punto siamo pronti per completare la funzione REVERSE. La funzione REVERSE accetta come parametro una lista l e restituisce come risultato il puntatore alla lista ottenuta modificando l per invertirne il contenuto. Allora, abbiamo visto che per effettuare questa operazione noi facciamo uso di due puntatori l1 e l2. All'inizio L1 è il puntatore alla lista L passato come parametro di input, alla fine L1 non ci serve più, il risultato dell'inversione ehm, dell della lista sta nel puntatore L2. Quindi dichiariamo due puntatori L1 e L2 e quello che dobbiamo fare inizialmente L1 contiene l'indirizzo di memoria L. Quindi L1 punta all'inizio della nostra lista L, mentre L2 punta a nulla. A questo punto cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo ripetutamente staccare il primo nodo di L1 e farlo diventare il primo nodo di L2. Sappiamo come farlo perché abbiamo eh, già argomentato prima che la sequenza di istruzioni da, da, eh, da fare sono queste. Allora... Come prima cosa, puntatore temporaneo che punta L1, L1 uguale L1 freccia next, TMP freccia next uguale L2, L2 uguale TMP. Con questa sequenza di operazioni abbiamo tolto un nodo da L1 e l'abbiamo aggiunto all'inizio di L2. Ovviamente dobbiamo continuare a ripetere questa sequenza di operazioni fino a quando? Beh, fino a quando l1 diventa vuoto. Quindi fin tanto che l1 è diverso da null, quindi non abbiamo consumato tutti i nodi della lista, effettuiamo lo scambio e chiudiamo il ciclo. Quindi il ciclo va avanti finché si ha che l1 rimane diverso da null quando l1 uguale a null cosa vuol dire? vuol dire che abbiamo esaurito tutti i nodi di l1 li abbiamo spostati nella lista l2 e a questo punto possiamo restituire l2 come risultato l2 è il puntatore alla lista rovesciata qui abbiamo già un main minimale che effettua eh, un, un test eh, quindi la cosa di cui abbiamo bisogno è una lista ehm, con cui partire eh, la lista la costruiamo partendo dall'array che contiene all'inizio i nodi 1, 2, 3, 5, 8, 13 e una volta che la lista è stata eh, invertita vorremmo che la lista contenesse 13, 8, 5, 3, 2, 1 in quest'ordine quindi costruiamo la lista partendo dall'array utilizzando la funzione list from array che è già presente nel mio codice stampiamo la lista Otteniamo la lista rovesciata, la stampiamo e alla fine distruggiamo la lista rovesciata per liberare la memoria. Questa operazione, list destroy, non è strettamente indispensabile perché quando il programma termina comunque tutta la memoria viene liberata. Però è sempre buona norma ricordarsi di ehm, liberare la, la memoria che è stata riservata con la malloc e la mallo che viene utilizzata per riservare la memoria per i nodi della lista. Naturalmente distruggiamo solo la lista L2 e non la lista L1 perché, eh, beh, perché L2 contiene tutti i nodi di L1, quindi li liberiamo una sola volta eh, partendo dal, dal puntatore L2. Il puntatore L1 alla fine di tutto non è più sufficiente per raggiungere tutti i nodi della lista di partenza perché i puntatori e i nodi successivi sono stati ehm, cambiati quindi dobbiamo utilizzare necessariamente L2 proviamo a compilare non ci sono errori, non ci sono warning proviamo ad eseguirla e vediamo questa è la lista di partenza 1, 2, 3, 5, 8, 13 questa è la lista dopo l'inversione che contiene 13, 8, 5 3, 2, 1 e quindi l'inversione può essere fatta utilizzando questo codice in realtà c'è anche un'altra soluzione, è un po' meno efficiente di questa, ed è una soluzione ricorsiva. Allora, per trovare la soluzione ricorsiva dobbiamo ehm, ragionare in questo modo. Supponiamo di avere una lista L che contiene inizialmente i nodi 1, 2, 3 4 Come si fa ad invertire il contenuto della lista? Beh, per invertire il contenuto della lista è sufficiente invertire il contenuto della lista escluso il primo nodo, quindi della sottolista 2 3 4, quindi invertendo questo otterremo la sottolista 4 3 e 2, e a questo punto, in fondo alla lista invertita, dobbiamo appendere il primo nodo della lista L, quindi qui ci dobbiamo mettere l'1. Allora, questo suggerisce una versione ehm, ricorsiva dell'algoritmo di inversione che può essere schematizzato nel modo seguente. Allora, per invertire una lista... Noi eh, diciamo, per comodità ci manteniamo due puntatori che chiamiamo first, che punta al primo nodo della lista L1, e rest, che punta alla sottolista che parte dal secondo nodo della lista L. Quindi struct list asterisco first uguale L extract list asterisco rest uguale a l freccia next dunque dobbiamo fare una modifica ehm, che ci servirà tra poco allora dobbiamo modificare il puntatore al successore del primo nodo della lista questo puntatore per farlo puntare a null quindi dobbiamo scrivere first freccia next uguale a null. Perché dobbiamo fare questo? Beh, vedete, facendo in questo modo, noi abbiamo trasformato first un puntatore ad una lista che contiene un singolo nodo. Quindi first contiene il nodo 1 e poi basta. Quindi è diventata una lista con un singolo nodo. Rest è, vedete, il puntatore ad una lista con tre nodi. Contiene tutti i nodi tranne il primo. Perché dobbiamo trasformare first in un puntatore ad una lista con un solo nodo? Beh, ci serve per completare la ricorsione. Allora, il risultato della funzione si ottiene concatenando l'inversione della lista rest con la lista first composta da un singolo nodo. Come facciamo a concatenare le liste? Beh, eh, abbiamo realizzato la funzione list concat che prende come parametri due liste e eh, restituisce la lista che si ottiene concatenando le liste passate come parametro. Allora, all'inizio, quindi la prima lista che cos'è è la lista ottenuta facendo il reverse di rest. Quindi il primo parametro di concat è questa lista qui che è il risultato dell'operazione list reverse di rest. Quindi la lista ottenuta invertendo 234 ed è la lista 432. A questa cosa concateniamo? Concateniamo questo nodo qui, cioè la lista composta dal solo nodo first. Chiudiamo il return, e questa è quasi la soluzione del problema. Perché quasi? Beh, eh, perché ricordiamoci sempre che la ricorsione prima o poi si deve fermare. Ok? Quindi qui abbiamo scritto un frammento di codice dell'istruzione reverse che viene espressa in funzione della funzione reverse stessa, che chiamiamo qui dentro. Quindi qui abbiamo un esempio di ricorsione diretta. Quando è che ci fermiamo? Allora, dobbiamo trovare il caso base della ricorsione, cioè la lista sufficientemente semplice che conosciamo qual è la sua inversione senza bisogno di invocare la re lista reverse ricorsivamente. Qual è la lista talmente semplice che sappiamo immediatamente qual è la sua reverse? Allora, la lista più semplice possibile è la lista vuota. Quindi quando dobbiamo fare il reverse della lista vuota sappiamo che è ancora, il risultato è ancora la lista vuota, altrimenti se la lista L non è la lista vuota dobbiamo eseguire queste operazioni per calcolare l'inversione. Possiamo a questo punto scrivere il codice in questo modo. Quindi mi prendo la funzione reverse, la duplico qua sotto, la chiamo in un altro modo quindi chiamiamola reverse2 e questa funzione ricorsiva è dichiarata così l'inversione allora, della lista vuota è la lista vuota quindi se l è la lista vuota quindi è uguale a null allora il risultato della reverse sarà ancora la lista vuota cioè null altrimenti altrimenti dobbiamo ricopiare queste eh, quattro istruzioni che abbiamo scritto qui, quindi ci dichiariamo una variabile locale first che punta al primo nodo di L, rest che punta al secondo nodo di L, cioè L freccia next, poi dobbiamo far diventare first una lista con un solo nodo, quindi il successore first.next diventa null e a questo punto costruiamo il risultato concatenando quindi list.concat list rest con la lista composta dal solo nodo first la concat funziona correttamente solo se i due parametri sono entrambi due liste e in particolare le liste devono avere null, ovviamente come ultimo elemento. Questo è il motivo per cui io qui ho dovuto mettere first freccia next uguale a null, altrimenti se non avessi fatto questa istruzione, il puntatore sarebbe, successivo al nodo first avrebbe continuato a puntare al nodo contenente 2 nel nostro esempio e la concat non avrebbe più fatto l'operazione corretta. Chiudiamo la funzione ricorsiva e qui dobbiamo invocare la reverse 2 quindi attenzione dobbiamo invocare questa funzione non quella di prima proviamo a compilare non ci sono errori proviamo a invocarla qui al posto della reverse chiamiamola reverse 2 che è questa qui eseguiamo la lista di partenza 1 2 3 5 8 13 la lista invertita 13.8.5.3.2.1, quindi anche questa volta il risultato è corretto. Questa versione ricorsiva, ehm, una volta capito il meccanismo, probabilmente è un po' più intuitiva da capire, un po' più semplice da capire della versione iterativa, eh, scritta in questo modo però è un po' più inefficiente, quindi tra le due la soluzione più efficiente è questa. Ok? Però ovviamente ehm, ai fini di questo esercizio andavano benissimo entrambe. E questo completa la soluzione dell'esercizio della reversa.